La banalità di oggi è che se dovete pensare a un'avventura nella sua interezza, allora sembrerà impossibile da costruire. Per questo dovete pensarla in singoli pezzi. Salve, io sono Giancarlo Croce e questo è un canale di ruolo. Oggi continuiamo la nostra rubrica sugli strumenti narrativi, nello specifico le scene. C'è un motivo per cui il gioco di ruolo, come lo conosciamo, nasce, cresce e si sviluppa da Dungeons and Dragons. E questo motivo il dungeon. Eppure, anche loro sapevano che il gioco poteva essere molto di più di così. Però, per qualche strana motivazione, il primo manuale del Master dice semplicemente per iniziare a giocare hai bisogno di sei livelli di un Dungeon. Perché? Perché proprio un Dungeon? Ecco, un Dungeon è un complesso di stanze che costituiscono un limite alle possibilità di mandare in cacciara un'avventura. Chiudere le possibilità fra quattro mura può sembrare uno strumento forte ma funzionale per portare l'avventura dove vogliamo che vada. Troppo forte, forse. Ma noi per fortuna abbiamo il chiodo fisso. Il chiodo fisso fa per un'avventura narrativa quello che una stanza fa per un dungeon. Avendo quindi già lo strumento che tiene insieme l'avventura, possiamo focalizzarci sulle singole scene, ossia quello che accade veramente fra due ore. Sei pronto? Per prepararti alla tua sessione, devi sapere che esistono due tipi di scena. Quelle su cui hai controllo e quelle su cui non hai controllo. Quelle su cui non hai controllo sono le scene improvvisate, quelle che ti vengono proposte dai tuoi giocatori. Possiamo fare questa cosa? Uh, cosa succede se faccio questo? Rubo nella taverna! Le scene su cui hai controllo, invece, sono quelle che utilizzi appositamente per mandare avanti la narrazione. E oggi parliamo di queste. Per costruire una scena hai bisogno di tre cose. Un motivo un tono e un'interazione. Il motivo è quello che collega questa scena al chiodo fisso, alla trama generale della tua narrativa. Riprendendo l'esempio dello scorso video, se siamo una banda di mercenari che però porta sempre a termine il suo contratto, ecco allora che ci stiamo muovendo verso una guerra e entriamo in contatto con un marchese, un nobile che ci assegnerà delle missioni. Il motivo, ovviamente, di questa scena con il Marchese è semplicemente avere altre cose da fare. Il tono di una scena invece è il motivo per cui la scena esiste per se stessa, che ha senso anche al di fuori della narrativa generale. Nel caso del Marchese, la scena è pensata per avere un tono di reverenza. Bisogna che i nostri giocatori capiscano di avere a che fare con qualcuno di importante. E sta a noi come narratori costituire la scena in modo che questa abbia efficacia. Sappiamo tutti che i giocatori hanno questa particolare declinazione a non fare mai quello che gli viene richiesto in una scena sociale. Per questo la costruzione della scena è così importante. Il tono è esattamente quello che vogliamo raggiungere. I nostri eroi attraversano la città scortati da un baronetto. Ricominciano a salire questa lunga strada e mentre salgono questa lunga strada ecco che il baronetto comincia a istruirli su quale sia il Galateo a Corte del Marchese. Raggiunto il castello in cima al picco, i nostri mercenari entrano in un'enorme sala grande. La sala del trono del Marchese ha una scalinata alta che porta fino al suo enorme scranno e dietro solo vetrate. Dando le vetrate a sud, luce entra prepotentemente e del Marchese si sente solo la voce, nascosto com'è dalla silhouette del suo trono. Il tono deve essere piuttosto evocativo. L'interazione, invece, è quello che rende il gioco di ruolo un gioco oltre che un di ruolo. A differenza di un libro o di un film, non dovete semplicemente pensare a come la singola scena si colleghi alla trama generale e che senso abbia per se stessa, ma dovete anche calcolare il come i vostri giocatori potrebbero interagirci. L'interazione è il limite di quello che si può fare. Esaurito quel limite, la scena è conclusa e non ha più senso di essere mandata avanti. Questo è come sappiamo quando mettere un punto. Nel caso del Marchese, ad esempio, è possibile che i vostri giocatori vi chiedano ma io esattamente cosa so di questo tizio? In modo da avere più informazioni possibili prima di fare un passo falso. Dopodiché il Marchese assegnerà delle missioni e ovviamente ci sarà del contrattare sul prezzo, perché siamo mercenari dopo tutto. L'insieme di queste prove e di questi discorsi fanno l'interazione. Interazione che noi abbiamo previsto e per cui siamo preparati. Per esperienza personale posso dirvi che per giocare un'intera serata vi bastano due, tre, quattro scene al massimo. Tutti i tempi morti poi verranno riempiti da tutte quelle scene su cui non avete il controllo. Saranno i giocatori stessi a fare il lavoro sporco per voi. Noi oggi ad esempio abbiamo costruito due scene, se ci pensate. Tutto il discorso del baronetto potrebbe essere una scena a sé stante. Il motivo per cui la facciamo è per potenziare la scena del marchese. Il tono della scena, invece, è lo sdegno che il baronetto ha per questi popolani che vanno alla corte del suo nobile. L'interazione e tutti i discorsi da avere con lui. Ora, ogni singolo frammento potrebbe essere ampliato per costruire un'altra scena. E non importa esattamente se una cosa sia una scena o non un'altra. Questo è uno strumento, non lasciatevi ingabbiare da questa situazione. Quello che importa è che quando andate avanti sapete... Che cosa state andando a fare? E avendo visione del futuro avete la consapevolezza di essere veramente padroni della vostra narrazione. Da parte mia era tutto per oggi. E da parte vostra? Ah, e mi stavo dimenticando, se state cercando il link al nostro server Discord, alla nostra pagina Instagram o alle mitiche musiche di Greywick, trovate tutto in descrizione. Raggiunto il castello in cima al picco, i nostri avventurieri entrano non solo degli avventurieri, Raggiunto il castello in cima al picco, i nostri avventurieri entrano in un'enorme sala grande. Con. Punto. Punto.